io per esempio penso che noi dobbiamo rimanere nell'euro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 Io credo che si debba, una scelta così grossa non si possa prendere da soli. È una scelta che coinvolge le vite. Guarda, guardi che cosa è successo. Ma eh, lei, lei ha un referendum sull'euro dentro o fuori? Cosa voterebbe? Non si dice cosa si vota. nel si dice che lei è un movimento fa... importante è come.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 Ci sono molte modalità. Non, non ho mai risposto alla domanda. Ma se tornasse domenica. la lira. Avremo banconote da 1900 Ma dipende da chi no, ti fa la credo. banca Dipende dove torna la sovranità monetaria Dipende da molte cose e cioè Non si può banalizzare un tema così no, Oggi il problema Perché non dobbiamo banalizzarlo non Oggi il problema è chiaramente un problema di, di sovranità Hai dei pro Un paese ha dei problemi a chiedere dei, dei denari Perché li deve pagare E crei titoli di Stato che non si riescono a vendere Per cui il governo prende il telefono Chiama le banche non e non chiede il comprato risposto. Lei ha un referendum euro sì o euro no? Cosa doterebbe? Non lo so Non lo so eh. Beh Okay. Neanch'io. Okay. No, io lo so, potrei, mi piacerebbe rimanere nell'euro.